Passiamo adesso alla parte più operativa, eh, come sempre, della trasmissione, i nostri certificati di investimento. Io mi riallaccio eh, per introdurre ecco, questa, eh, questa seconda parte alla frase che ha pronunciato prima il nostro Pietro Di Lorenzo, ovvero bisogna andare oltre confine per cogliere delle opportunità, visto che il mercato eh, diciamo, non strano, non ci dà mh, spunti particolarmente interessanti. E allora, Pietro, ecco, quali sono invece le opportunità che possiamo cogliere oltre confine? Guarda, io come, come metodo questa volta ho seguito questo, Cioè, vorrei mostrarvi tre prodotti che sono diversi nelle intenzioni e diversi anche nell'orizzonte temporale, perché un passaggio secondo me è fondamentale per investire bene e capire con quale obiettivo lo si fa. E la cosa interessante, i certificati che possono essere prodotti adeguati sia per chi magari ha una logica di brevissimo il primo prodotto è traguardato proprio a poche settimane, ma anche più di lungo termine. L'ultimo prodotto che mostrò invece è a una scadenza 2025. Quindi sì. anche in termini di education questo potrebbe essere il primo spunto. Ti do il primo ISIN che è DE000. Sì, un attimo solo. Dai. Che dobbiamo attivare la ricerca. Nel frattempo, Pietro, che tu parli del tuo ISIN. O comunque che dai tu hai senti volevo chiedere ma tu lato strategia al momento eh, sei più sullo short term oppure sul medio lungo indipendentemente dai prodotti eh, che andrai a parlare quindi Guarda, come trader in, in sintesi io gestisco diciamo vari portafogli per me stessi anche qui bisogna un po' sfatare il mito che il trader è solo focalizzato nel breve chiaramente buon senso vuole che tu hai diverse strategie con anche qui diversi orizzonti temporali, diciamo nel lungo termine non sto a cambiare i portafogli long term non cambiano la mia impostazione, quindi non mi faccio condizionare a queste vicende di breve rimane la strategia strutturata e non la cambio, in particolare su una serie di mega trend, ma non sto qui a annoiarvi. Logica invece breve termine, sto facendo soprattutto operazioni in 3D, nel senso che, come dicevo, non riesco a trovare quei swing che mi consentono anche di avere i movimenti inperioso e quindi nello specifico mi sto limitando alle azioni che stanno pubblicando i risultati quindi tipicamente che ne so, l'altro giorno ieri BPM, l'altro giorno MPS insomma chi pubblica i risultati e, e ha delle esposizioni attività valutità con interesse, invece sono oggi che è di, di medio termine sono un po' fermo sto cercando delle opportunità, ho delle posizioni anche qui un po' così mirate ad esempio su Tui che fra l'altro oggi soffre dopo la pubblicazione dei risultati in mattinata Insomma, sul medio termine sono un po' fermo, sull'infade vado molto svelto e sul multi day invece rimango legato alle mie idee, quindi sul lungo termine non cambia. Benissimo. Questo Benissimo. Un po'... Grazie. Passiamo. Di... Sì. sì, no, sì, sì, tutto dicendo pure. che Mi sento di caldeggiare questa idea di diversificare. cioè il, il trend dell'investitore deve essere un po' come un'azienda multiprodotto, no? Mm -hmm di diversificare, se tu per esempio hai un solo prodotto, sei balia il mercato, magari va benissimo un anno, ma l'anno dopo sei fuori moda e non va. So che Riccardo insomma è molto dentro al business, anche del tessile, no? Se tu per esempio sei solo, hai solo un prodotto, cioè rischio che sei, sei Se hai una linea di prodotti, una gamma che ne so, di 10 prodotti, se uno magari ha un'annata storta, l'altro magari invece va bene, e quindi l'obiettivo non è massimizzare il rendimento del breve ma avere un equity line e quindi una struttura dei ricavi più robusta possibile Ciao. detto ciò scusate la digressione torno alla, sì, al tema, siamo okay. 000, sì siamo pronti assolutamente 00, hotel bologna 9 York savona 82 ok ok questo è un po eccolo qui ok Top bonus. Su Eccolo Cureva. qua. Sì, okay. ce l'abbiamo. Esatto. La storia, la storia è questa: si sfrutta la, la volatilità e poi si sfrutta anche. Se, se riesce a mostrare il grafico storico di questo prodotto, questo è un prodotto che addirittura è arrivato a quotare sotto i 70 eh, nel dicembre del 22, Perché? Perché pure ha chiaramente avuto una storia molto volatile sui, sui mercati. Ma la buona notizia è che il insomma sul finale, sulla scadenza del prodotto, quindi siamo a, a, pochi, a poche settimane, questo è un prodotto di il 15.06, ha avuto questo colpo di cuore, no? sembrava un prodotto difficile che potesse rimborsare, invece anche ieri complice l'interesse sul mondo del, insomma, di tutte queste imprese legate anche ai vaccini, Novavax ieri ad esempio, ha guadagnato quasi il 30% e cura il 7%, insomma c'è un ritorno di interesse. Questo per dire che anche prodotti che sembrano destinati un po' a non dare risultati positivi sul finale, su temi così volatili, possono dare soddisfazione. Il tema qui qual è? Il breve termine, cioè utilizzare un prodotto di investimento con una logica di breve, perché il, la barriera è 11,13, 11 dollari e 13, quindi sì. è, è distante il 30% dai livelli attuali. Considerando la scadenza 15,06 vuol dire che dobbiamo rimanere in posizione sostanzialmente poco più di un mese, quindi un prodotto che scade fra un mese con una barriera del 30% ma una barriera udito udite discreta, quindi al tocco non viene persa, è certamente insomma, una cosa interessante. Uno potrebbe dire sì ma un rendimento del 3,5%, certo ma un rendimento del 3,5% analizzato vuol dire il 37% anno su anno. No? Quindi volevo mostrare con questo prodotto anche quanto le contingenze di breve e quindi la ricolescenza di acquisti scattata negli ultimi giorni su questi titoli del settore potrebbe far resuscitare dei prodotti e far nascere anche delle opportunità di brevissimo termine Perfetto, io direi, eh, li vediamo tutti così poi facciamo un commento ecco, collettivo con, con Riccardo andiamo a vedere anche l'altro, il, eh, il secondo eh, prodotto certificato il bonus Alphabet. cap su Alphabet, giusto? Alphabet. Esatto. Perfetto. Perfetto. Sì. Hotel Bologna. Ci 9. siamo già, ci siamo già. Ok. Um, ok, qui l'idea qual è? Uh, Alphabet ha avuto un periodo piuttosto volatile. Il discorso è chiaramente legato all'intelligenza artificiale, quanto potrebbe impattare il business di, di Alphabet, ovvero i più pessimisti ritengono che nessuno fra qualche anno utilizzerà più Google perché ci sarà meccanismo alla chat gpt che sostanzialmente altereranno uh -huh. eh, queste dinamiche io penso due cose la prima è che mh, diciamo google ha una rendita di posizione talmente elevata che non rimarrà passivamente mh, a farsi rubare quote di mercato e quindi sarà mh, sarà attiva sul mondo dell'intelligenza artificiale e due che le vecchie ricerche alla vecchia maniera non spariranno così rapidamente in virtù di questo ho scelto un prodotto che invece ha una scadenza leggermente più lunga, ma rimaniamo sempre su un termine sì. breve, quindi 15.09 dopo l'estate, ehm, se ehm, Google, se Alphabet rimane sopra i 78 dollari e 24, in questo caso parliamo di barriera continua, quindi al tocco eventualmente eh, si perderebbe la protezione, eh, ti offrirà un, un rendimento maggiore rispetto al, al precedente, chiaramente essendo più corto, 4,5% analizzato 13,21% e sostanzialmente con questo prodotto si ha l'idea che Alphabet da qui a qualche mese, anche qui parliamo di, di 5 mesi circa, non avrà un tracollo superiore al 28% e quindi insomma, manterrà integra la sua, la sua posizione, non, non avrà un particolare scossione a di ribasso. Perfetto. E abbiamo detto, ecco, questa tua strategia a brevissimo termine, breve termine, poi invece medio, quindi vediamo anche l'ultimo certificato. Quella, quella di lungo, sì. Le intenzioni sì. qui cambiano totalmente la strategia, l'ISD E000... Sì, un attimo, E000, sì. Hotel Como. Hotel Como. 5 Firenze. Sì. 5 Savona 6. Ok. Adesso andiamo a recuperarlo. Eccolo qui. Okay. Qui Perfeggio. parliamo di un prodotto che, che è solo un po' dalle cose che ci siamo detti prima. No? Volevo rimarcare molto rapidamente il tema delle, delle minusvalenze, anche se è un tema non gradevole evidentemente. Però qual è il discorso? Che chi ha un, un oggetto fiscale uh, pieno uh, evidentemente deve porsi il problema delle scadenze. Ricordo che è possibile compensare le minusvalenze nei quattro anni Ergo, chi al 31-12 del 23 uh, deve adoperarsi affinché queste misure non vadano perse lo può fare utilizzando dei prodotti che offrono una maxi Nello specifico, questo prodotto qui di cui ho, ho indicato l'ISIN, uh, il 20 giugno uh, offre l'opportunità uh, di avere una cedola del 15% condizionata con una barriera del 60%. Adesso ragionevolmente. I, tre i, i quattro sottostanti pardon, sono tutti abbondantemente sovralità tranne Leonardo di pochissimo. Quindi, insomma, a meno che non succeda qualcosa di particolarmente eclatante, questo prodotto dà una cedola del 15% subito a, insomma fra, fra un mesetto circa, e poi a seguire ne da altre due uh, sempre condizionate dell'1-1% il 27.09 e poi uh, proprio il giorno di, di Natale quindi perché ho segnato questo prodotto? Perché sì. soprattutto per chi ha uh, un intermediario che compensa immediatamente i premi da che staccano i certificati uh, può essere secondo me una buona opportunità per avere un atteggiamento non remissivo, no? non di quello di quale dico: vabbè, ho preso delle perdite, adesso pazienza, non, non riesco più a recuperare con delle plusvalenze, quindi le lascio scadere le mie minus. Atteggiamento che io non mi sento di consigliare, anzi viceversa. Andrei su un atteggiamento più proattivo, in questo caso non è che chiaramente risolviamo il problema e recuperiamo tutte le minusvalenze ma è come se ti dai un tempo extra, no? vai ai tempi supplementari dai altri 3-4 anni per avere modo di compensare queste, queste minus che hai preso e quindi i certificati possono piacere o non piacere, parliamoci francamente c'è cioè chi li caldeggia molto e chi invece un po' li, non li ama però hanno effettivamente una ottima efficienza fiscale e in virtù di questo i prodotti Maxi la possono certamente ottimizzare la questione del tuo fiscale. Chiarissimo. Ecco, abbiamo visto eh, la strategia appunto che ci ha indicato eh, il nostro Pietro con tre tipologie di prodotti eh, diversi, tre strategie diverse perché lo abbiamo detto e ripetuto spesso, il portafoglio deve essere proprio caratterizzato da una variabilità per eh, sapersi adattare, essere flessibile anche al mercato. Ecco, eh, un tuo commento a questo punto, Riccardo? Uh, sì, allora, uh, sicuramente insomma, sono tre scelte diverse, eh, le prime due in realtà sono simili in termini di struttura di prodotto, la terza in realtà è proprio una scelta, è una struttura differente come struttura di certificato. Mm -hmm. Per quanto riguarda però sicuramente eh, queste indicazioni mi sento di sposare eh, sicuramente appunto quello che ha eh, scelto Pietro come struttura e perché? perché è andato anche a diversificare un attimo il grado di rischio tra i vari prodotti in base a quello che è il sottostante facendo per esempio se vogliamo soffermarci sul primo codice Isink quello che abbiamo mostrato su CureVac sì. è vero che eh, quindi eh, qual era la caratteristica principale caratteristica principale insomma l'obiettivo principale è la, sc la scadenza a brevissimo termine però comunque CureVac è un uh, sottostante abbastanza volatile, tale per cui una struttura con una barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza permette di limitare quella che è la rischiosità del prodotto stesso quindi in questo caso per ottenere fondamentalmente il premio eh, è necessario che CureVac quindi che il sottostante il giorno della valutazione finale che in questo caso insomma è a giugno 2023 quindi 15 giugno 2023 sì. non chiuda al di sotto di quello che è il valore barriera che a 6,29 eh, e 20 allora diciamo che fondamentalmente quindi è, è, è giusto anche scegliere strutture più o meno difensive in base alla volatilità dei sottostanti. Mentre su CureVac Pietro comunque ha fatto un ragionamento e ha, è andato a consultare una struttura fondamentalmente con una barriera che viene osservata esclusivamente al termine della vita del prodotto su Alphabet in realtà la struttura è molto simile, quindi il secondo prodotto, sì. è molto simile in quanto questo è un prodotto che paga un premio esclusivamente a scadenza ma la barriera è una barriera continua in dei, cioè una barriera che può essere infranta in qualsiasi momento della giornata ovviamente la rischiosità e la volatilità dei due sottostanti è differente mm -hmm. quindi io credo che la scelta tra le due tra eh, appunto barriera continua e barriera discreta di Pietro sia dipesa proprio da questo e eh, diciamo questi fondamentalmente Valentina noi lo ripetiamo sempre non sono consigli per gli acquisti ma sono fondamentalmente delle indicazioni su come è possibile scegliere varie strutture con vari premi a rischio in base a quelli che, che sono intanto i propri obiettivi temporali uh -huh. quindi la propria strategia di fondo e poi soprattutto in base anche a quelle che sono eh, le rischiosità dei sottostanti quindi per sottostanti magari meno volatili meno rischiosi è possibile scegliere una struttura un po' più conservativa okay, eh, un po' più aggressiva scusami, mentre eh, con delle barriere che possono essere anche osservate in modo continuo in dei mentre per dei sottostanti più volatili, e più rischiosi è meglio scegliere delle strutture che abbiano barriere che vengono osservate a scadenza barriere profonde mm -hmm. in modo da limitare quelli che sono i danni. Chiaro, un principio eh, un po' di, di... compensazione. Esatto. Okay. Esattamente, esattamente. E poi ovviamente il terzo prodotto... Di cui ha parlato Pietro, è un prodotto in sé per sé con, con un obiettivo differente. L'obiettivo, ovviamente, in questo caso è l'incasso cedolare, la prima cedola è la prima cedola più corposa, come giustamente ha detto Pietro, ha indicato Pietro. Questi sono prodotti che vengono denominati in gergo, eh, diciamo, in marketing maxi premio o maxi cedola perché pagano fondamentalmente un coupon più alto all'inizio del periodo e poi dei coupon più piccolini durante la, dal, durante la restante vita. Eh, è un prodotto come eh, diciamo, struttura in generale che viene prevalentemente osservato dalla clientela ehm, in fine anno, verso la fine dell'anno, quando si fa un po' più vivo il tema, de il tema della, eh, della compensazione delle minusvalenze, ma secondo me, eh, ehm, e questo è un po' un invito in linea generale, il tema del recupero minus come il tema della pianificazione non deve essere un tema che viene affrontato solo in un determinato periodo dell'anno, ma deve essere un tema ragionato eh, con determinati obiettivi, quindi il cliente che ha l'obiettivo di recupero minus deve fondamentalmente insomma, ragionare su come poterlo fare in modo scalettato nel tempo, in modo da non dover accontentarsi all'ultimo minuto di eh, scegliere dei prodotti che magari ormai eh, quotano nettamente sopra la pari, eh, fondamentalmente accontentarsi di quello che c'è sul mercato, quindi secondo me farlo con largo anticipo è sicuramente la scelta migliore. Chiarissimo.